dal vicepresidente del consiglio Gianni De Michelis la prima okay. guida ragionata alle discoteche di oh. Cosa c'è lì? Vi faccio un unboxing di un pacchettino che mi è... Pacchettino, insomma, pacchettone, paccone. Questo pacco? Questo pacco? è come il pacco di rock così freddi cioè un paccone quindi venite su twitch a vedere il paccone capito? ce n'è qua ce n'è perché poi qua chiudo taglio, chiudo i rubinetti stacco tutto e questo lo apro solo cazzo non ho preso il coltello lo aprirò con i denti Carta Kenta Insomma Cribio Mi muovete ad arrivare o no? Il vostro Silvio non è qua tutto il giorno eh Insomma Forza Se no lo apro e vaffanculo eh Cioè poi non mi venite a dire no! Non c'ero Intanto vi trattengo con un paio, un paio di news vi intrattengo con un paio di news che sono... Grande 80 che sei arrivato su Twitch. Ma scrivete voi quando entrate su 80. Scrivetemi ciao. Ah, va bene anche solo ciao. Perché... Ciao Sara, oh, bravi. Minchia Twitch è pesante a livello di dati, mi lagga assai. Madonna mia, che ho fatto di male? E certo che è pesante. Perché il Gonz è pesante, nonostante la dieta bloodbuster esatto bloodbuster un'istituzione in questo paese ormai ma insomma mi muovete di muovere o no allora basta chiudo la live su, su instagram perché mi sta distraendo vi aspetto su twitch Posterei lo sticker dell'alieno Eh bisogna farlo qua lo sticker dell'alieno Brava mi hai dato una bella idea Grande Comunque intanto che aspettiamo di fare l'unboxing Di questa meraviglia Che pesa veramente Un botto Non lo appoggio, la appoggio nella mensola No non lo appoggio nella mensola perché La metto qua Guardate Sponsored by sì, Facciamo l'aperitivo intanto. Analcolico, eh. Oh, grande Luca Carda. Grande, grande. Allora, bravi che vi siete fatti Twitch e, e siete iscritti. Intanto, che aspetto che si colleghi qualcun altro per aprire il pacco che vedete qua dietro. Cazzeggiamo e ci raccontiamo un po, di, un po' di cose che riguardano un po' l'horror Allora, notizia di oggi, fantastica è Incredibile, è uscito il titolo del film, nuovo capitolo della saga Scream Che uscirà nel 2022 Il titolo è Rullo di tamburi Scream, incredibile ma vero ragazzi, il nuovo capitolo di Scream si chiamerà Scream Io non lo so come fanno certi creativi a partorire delle idee così, così fighe, così innovative Complimenti, complimenti, soprattutto complimenti ai magazine online che hanno deciso di farci pure una notizia su questa cosa Sapete la disperazione che c'è in giro per avere quattro click di merda, pubblicità, non pubblicità, eccetera? Questa è la situazione, ragazzi, purtroppo. Viviamo in un mondo assurdo. Un'altra notizia bomba, e questa è una notizia bomba incredibile che non l'ha detta nessuno in Italia, ve la dico io per primo... Non ve la do per certa Ma vi dico quello che possiamo aspettarci Il merito di questa notizia va tutto al mio amico Dante Lucifero Che è sempre lì come un falco A cercare cosa uscirà e cosa non uscirà Ha scoperto da un articolo eh, inglese Insomma, in inglese eh, Che Coach Media ha acquisito i diritti di Come True Il film di Anthony scott burns che io tanto idolatrato dopo averlo visto al trieste science fiction festival arriverà in un video perché hanno comprato i diritti per la distribuzione e, e come sapete coach media è di, di midnight factory quindi io non vi ho detto nulla cioè scusate midnight factory è di coach media l'etichetta midnight factory io non vi ho detto nulla non c'è nulla di ufficiale però insomma questo grandissimo film che io considero attualmente il miglior film che ho visto, miglior film horror che ho visto nel 2020, arriverà probabilmente in un video, probabilmente, quindi non lo do per certo, ma lo do per, come intuizione mia, o anzi intuizione di Dante anche, anzi di Dante, eh, arriverà con Midnight Factory. Quindi grandissima notizia. Grandissima notizia ragazzi Un film incredibile Un film incredibile Comunque adesso possiamo Perché poi non è che possiamo passare qua la serata A aspettare che qualche disperato Si colleghi Proviamo ad aprire sto pacco Madonna che groove ragazzi, che groove Va bene, va bene, dai, apriamolo ah. Oh, quanto pesa Ma come cazzo lo apro che non mi sono portato una forbicella Un coltello, lo aprirò con la penna Sperando di non sporcare, ok ce l'ho fatta Oh, è sigillato, eh. Questo è un vero unboxing. Questo è un unboxing original. Faccio vedere che lo sto aprendo. Vedete, con la penna, e voilà. E voilà cari amici di Twitch, miei unici veri amici, più amici dei miei amici veri. Grazie, grazie di tutto. Grazie di esistere. Chi canta? Sono i miei amici. Eh, Manipulite, gruppo rap. Vattene a cercare, li trovi anche su. Li trovi anche su Spotify, io li sto ascoltando. Oh oh! Oh, vi faccio vedere l'interno ragazzi Facciamo l'unboxing come si deve E signori e signori Ecco a voi Il lotto numero 5 Togliamo cose Un volantino bellissimo Dal 1999 Il negozio di riferimento per gli amanti del cinema Di genere DVD, Blu-ray, libri, riviste poster Manifesti con nessuna reaction Figure, gadget e t-shirt Compravento da usato Via Castaldi 21 Milano Info at Se volete iscrivergli Chi canta? Ho detto Mani Pulite si chiamano Mani Pulite Fico Andiamo avanti Ve fa vi faccio un unboxing molto lento è molto... mamma che bello ah bello, guarda, qua c'è un Deprian di questa Sclebets che è un'etichetta un che fa le magliette con... Eh, sui registi horror thriller horror, vedete? Hitchcock, Dario Argento John Carpenter, Lamberto Bava, Lucio Fulci Quentin Cioè insomma Un'idea molto carina e Poi primo libro <ride> Primo, cioè sono due libri Primo libro Il gatto nel cervello Di Lucio Fulci è un eh... è un bel libro su Fulci Mamma mia che figata Mmm anche voi hanno usato i libri? Ah, molto carino. Attenzione, questo tranquillo signore ha un gatto nel cervello. Vediamo, adesso vi faccio vedere un po' l'interno. Ah, bello, guarda. Vediamo se riesco senza sgualcirlo troppo. Farvi vedere che ci sono le foto. C'è scritto, ma c'è anche tanta... Qua ci sono... bello qua, guarda, c'è anche una sceneggiatura Questa è una vera sceneggiatura, penso, del film Di questo film, penso Che figata c'è un bel pezzo, c'è un bozzetto di Enzo Sciotti per la copertina Insomma, è molto bella l'edizione, è, è, è proprio curata Figo Fighissimo Libro su... beh, da prendere, assolutamente 20 euro Lo poggio qua un attimo E poi, cazzo, ragazzi, qua c'è un mega bestione qua c'è un mega bestione ragazzi guardate c'è un mega bestione che non so se riuscirò a tirarlo fuori così eccolo qua eccolo qua allora eccolo qua il dizionario dei film horror nuova edizione ampliata 1100 pagine oltre 4000 titoli, come potete vedere. Bloodbust. Tutti e due sono libri di Bloodbust, mamma mia. Mamma mia, ditemi un titolo, ditemi un film. Così vediamo se c'è. Be Bechieremo sicuramente uno che non c'è. No, non lo so eh, sinceramente quanti sono i film horror nel mondo qualcosa sicuramente mancherà, però sto vedendo che veramente c'è. C'è persino All l'abisso che è uscito da poco. Mi facevano notare oggi su Facebook, vediamo se l'ordine allora ABCD e FG e F, andiamo la F. Spostiamolo. Che figata, vero? Adesso vi, vi cerco un film che è veramente... E eh, voglio vedere se c'è perché non deve ancora uscire. No, vabbè, sono troppi. Comunque chiaramente è chiaramente scritto in piccolo perché ci doveva stare il mondo. Vi faccio vedere com'è dentro. Vediamo se c'è un titolo famoso da, da inquadrare. Perché ci sono tutti i film, anche eh? quelli... Più sfigati duel per esempio ecco duel vediamo se riesco perché la, la duel è purtroppo la telecamera non della webcam non mette a fuoco così da vicino questi la prima edizione non so quando è uscita però questa è veramente è la versione aggiornata è scritta da Rudy Salvagnini, che è sceneggiatore di fumetti, ha scritto centinaia di storie per Topolino, giornalino e messaggero dei ragazzi, lancio storie e molte altre testate, critico cinematografico, eh, che collabora con Segno Cinema e My Movies, ha mm, scritto altri libri, che non sto a elencarvi e anche dei romanzi. E le prime due edizioni dell'edizione del, del film horror, e qua tra l'altro, cioè dietro, vediamo il fantastico fantasma dell'opera con l'onceni. Quello muto dovrebbe essere questo. Quello muto. Tra l'altro, mi manca, ma lo voglio accombrare. Mamma mia, che bedu! Mamma mia, è grossissimo. Pesa una cifra. Guardate che bestia! Pesa una cifra. Infatti, non lo appoggerò sulla mensola sfigata dove se ci appoggio qualcosa. Aspetta che lo giro così, guarda Opla Anzi no, così Ah Porco Giuda E niente Ragazzi, questo è un unboxing felicissimo per me Ciao, di zombie Ti si è perso l'unboxone L'unboxone Adesso facciamo un video SMR Con le, le plastichette del de coso Siete pronti? Aspetta che abbassiamo un bene ah, va bene a parte questi cazzati qua grande giornata perché okay, ieri mi sono arrivati i film della um, universe, mi è arrivato The Lighthouse alla Universal e eh, Tiger uh, Are Not Afraid di Midnight e The Boy 2 di Midnight e, e poi oggi i film di e i libri di blockbuster che sono veramente una bomba. Quindi, grazie a loro, grazie a voi, grazie al cazzo. E niente, ragazzi, blockbuster, se venite a Milano adesso, vabbè, siamo in lockdown pesante, quindi. Però veramente il blockbuster è qualcosa di quando io andavo da blockbuster tanti anni fa esiste da vent'anni quindi considerate che ero tipo giovanissimo e c'erano ancora le vhs all'epoca c'erano già i dvd mi sembra boh sì. Ehm era piccolo era un, un 20 metri quadrati perché appunto è nato così adesso è un po più grandicello è figo è pieno di roba zeppo di roba eh, trovate magliette film film usati film nuovi uscite libri loro stampano anche i libri come potete vedere come potete vedere sono da un po di anni editori di libri e... E questi libri qua sono fighissimi, raga. Sono fighissimi. Que soprattutto questo, guarda. Visto che c'è fin con gli zombie, parliamo anche di questo, che non è di zombie, però Fulci è un, eh, un grande nell'ambito degli zombie. Questo è un libro su sul film Il gatto nel cervello. Ci sono interviste. Ci sono. Foto, dicevo ci sono anche sceneggiature Ci sono, c'è cioè, stampata proprio la sceneggiatura Ah guardate che bello questo Eh che figata Ci sono le locandine del cinema Aspettate, un gatto nel cervello Ah figata Che bello ragazzi. Che libro. Che figata. Ovviamente la copertina è di Enzo Sciotti Sono fighissimi raga Se li comprate... Se li comprate taggatemi. Così almeno sanno che li avete comprati. Grazie a me. Eh, in realtà li avete comprati. Grande chi si è abbonato 4 mesi, watch film, ma <ride> quanto ti voglio bene, ma poi dove cazzo eri? Ma scusa, ma dove cazzo eri? Ciao, Davide! Ciao, grande che ti si è abbonato 4 mesi, minchia, almeno non ci pensi più, perché devi avere pure... Cioè già... Cioè, la... ti ha lasciato la fidanzata, già il cane ti è morto. Già eh, il lavoro ti hanno licenziato Già <ride> Ti sono arrivate tutte le multe Che non hai pagato Arretrate Da Equitalia Almeno non ci pensi <ride> la tua vita è, è Un disastro Almeno ti sei abbonato al canale Ti non aprite questo blog E, e non ci pensi più un, un pensiero in meno dai. Dopo tutti questi casini Dopo tutti questi casini che ti sono successi Ovviamente sto scherzando Nulla di tutto ciò è mai accaduto Perché seguire e non aprite questo blog Porta bene Ascol Ascolta popolo, ascolta, popolo Abbonatevi a Neacubri e lasciate stare Netflix di merda Esatto ma sì, infatti Netflix potete anche toglierlo A proposito di Netflix ho, ho voluto finire questa benedetta serie che si chiama Paranormal Di cui posso parlare bene di alcuni aspetti Senza spoilerare è una, è una serie che mi aveva intrigato nelle prime puntate Mi aveva intrigato il trailer ma alla fine si è rivelata per quello che è una fottuta serie di merda, nel senso non perché è una serie di merda, ma perché tutte le serie sono di merda, hanno rotto i coglioni. Io non ne posso più delle serie tv, non ne posso più, perché il brodo le ha allungato. È troppo allungato il brodo, è troppo allungato, ha rotto i coglioni. Questa è una serie intrigante per l'ambientazione, perché è ambientata in Egitto, e il protagonista è egiziano c'è tutta una cultura differente e quindi per un po' ti tira anche in mezzo è intelligente anche come è stata sviluppata tutta l'idea ma poi alla fine ti rompi anche i coglioni a guardare sei episodi e sono stati anche bravi che ne hanno fatti solo sei, sei episodi di una serie che veramente c'è cioè... Adesso mettiamo la musica, questo pezzo mi esalta. Breaking Bad è un altro... Ecco, Breaking Bad che è una serie... Sì, beh, dici pure la tua opinione, intanto ti dico la mia. Che Breaking Bad io sono diventato matto per, la... per quanto mi aveva preso bene, ma... le ultime stagioni sono una rottura di coglioni. Cioè, le guardi solo perché le altre erano molto belle e ti avevano esaltato. E dici, ok, adesso quando arriva la figata, non arriva mai Mai, mai, mai, mai. Capite? Ma porco zio, ho fatto l'unboxing un prima e, e non c'era nessuno Adesso state arrivando Speriamo che mio figlio non stia dando fuoco alla casa Comunque, eh, ieri mi ha insultato uno su, su YouTube Invece la regina di schiacchi è veramente stupenda Mi manca l'ultima puntata, bellissima, okay. ovviamente non è horror può essere che sia stupenda nel senso che io non escludo cioè come insegno sempre a. almeno io cerco di trasmettere il mio credo il mio credo è non avere continui pregiudizi quindi non dico che non ci sarà mai una serie tv bella o che non ce ne siano state Twin Peaks era bellissima e ci sono altre che erano così così altre decenti quello che vedo però la tendenza è che sono, essendo tutte fatte per una questione puramente commerciale Cioè per tenerlo lo spettatore lì incollato Sono fatte con, st con, con, un, con un intento diverso da un film È difficile che, che, che siano belle quindi... La mia regola di due stagioni è rimasta tale Quindi alla seconda mi sono bloccato per due settimane Poi sono riuscito ad andare avanti Comunque Grande storia di personaggi di spessore, ma non è esente dai momenti ripetitivi fatti per allungare il Browz. Bravo. Eh, ma Vale l'ha già guardata. La, la regina di schiacchi Vale l'ha già guardata. Lei guarda più serie tv lei di, di chi le deve mettere su Netflix per lavoro. Cioè, eh, io sinceramente sono felice di avere un po' queste imposizioni di dover vedere sempre film... E mi piacciono E non mi, non mi sento quasi mai di aver buttato via il tempo Per esempio, se vedo un film che non mi piace molto mm, Rifai l'unboxing Sì, no, lo, rif, lo rifaccio per finta? No, non, non rimetto la roba nella scatola Però ve la faccio vedere Sicuramente, perché è giusto anche... Insomma, non è che... Posso, posso sempre sperare che le persone iscritte al canale arrivino nel momento in cui faccio l'unboxing. Io faccio sempre un. un intro con i con video di, di uccisione di, di, di Jason. Però non. Per aspettare che arrivi un po' la gente. Ma. Però se uno appunto era sul tram, era su. Oggi è arrivato Small Soldier Grande, giodante E. Quello lo voglio far vedere cazzo a Giona, quasi quasi lo compro. Guarda, e... non posso pretendere. Uno magari è in macchina, sta, andando, sta tornando a lavoro o sta andando a lavoro. Cioè, quindi, quando, chi c'è, c'è. Quindi, vi rifaccio vedere i prodotti, poi torniamo a parlare anche di altro. Perché sono stato insultato su YouTube e vi voglio parlare anche di questo. Allora, nel fantastico. Nel fantastico pacco che mi ha inviato Bloodbuster Scusate, se mi. se mi estendo troppo, ma meglio se non ve lo dico. Nel fantastico pacco che mi ha inviato Bloodbuster, che è un negozio che esiste da vent'anni. Ma poi Tom mi ha regalato la TV nuova che è una bomba. Questa è una bellissima notizia ehm, Il negozio Bloodbuster per cinema di genere è un must Quindi se venite a Milano un salto da Bloodbuster E quando andate dite Sono venuto perché il Gonz me ne ha parlato E voglio assolutamente comprare E comprate un film C'è di tutto dentro Oggi lo proviamo per la prima volta ah, Mi raccomando provatelo con la mia faccia dentro Con un mio, un mio video Oh, ok. Allora, dentro al pacco c'era il libro eh, Il gatto nel cervello di Lucio Fulci, di Fabio Melelli e Antonio Tentori, che Antonio Tentori è anche sceneggiatore. De, eh, Fabio Melelli, scusate l'ignoranza, però comunque sono scritti qua, vedi, docente di storia del cinema italiano. Eh, cioè, insomma, non è che stiamo parlando capito, di uno come me che non ne sa un cazzo, questo è un docente eh, di, di, eh, insomma, eh, ha la sua esperienza nell'ambito cinematografico. Ha scritto diversi libri e cose. Eh, e poi Antonio Tintori che ha collaborato con Lucio Fulci quindi, eh, eh, e altri registi eh, della Madonna. Lattanzi, Argento eh, D'Amato che poi vabbè, Bruno Mattei eccetera Insomma, quindi all'interno del libro vabbè, viene analizzato sicuramente il film eh, Il gatto nel cervello qualcuno mi ha detto ma il libro parla solo del film Il gatto nel cervello io direi che parla solo del film Il gatto nel cervello ma essendo il film Il gatto nel cervello un film che parla di tutto Fulci di conseguenza anche questo libro non potrà che essere un'analisi un Sto andando per supposizione eh, ragazzi, questa è la mia idea perché non l'ho letto Diciamo che il libro non può che essere un, una, una, una vetrina per quello che è Fulci come persona e, e artista, cinema, e cineasta All'interno io sono spalmato sul divano e mi fa molto piacere All'interno, come ho fatto vedere prima, trovate bozzetti di locandine fatti da Enzo Sciotti, eh, foto da, prese dai film, foto de, no, queste è sul set. Qua ci sono... Aspetta, eh, perché c'è anche della roba questa, per esempio presa dal film... Qua c'è Fabio Frizzi, cazzo Fabio Frizzi, ragazzi, è un genio Fabio Frizzi, ci sono le interviste E cavolo, attraverso queste si capiscono un sacco di cose Le locandine Di quando usci al cinema E eh, poi volevo farvi vedere che c'è anche la sceneggiatura Delle foto della sceneggiatura Adesso quando la trovo, zio bello Eccola qua con addirittura le, le correzioni a matita penna, sì. vedete? Con le correzioni, questa è la sceneggiatura, penso proprio del film. Oh, guardate che bello cazzo! Le VHS, tutte le edizioni delle VHS, della VHS Il Gatto nel cervello, anche versioni, penso giapponese o comunque asiatica. Giappone, usa, usa, usa Germania, Germania, Italia, Italia. E ce ne sono anche nell'altra pagina. Eh, perché non pensate che oh che figata! Mamma mia che figata! Tutte le edizioni, ve le faccio vedere non, non tutte, perché. Ma ci sono altre pagine eh, piene di edizioni strafighe. E anche le, i cd e gli LP cazzo molto utile per chi vuol collezionare tutto di Fulci. Eh... No, questo è fantastico, da vedere, da, da, da leggere. Adesso inizierò pian piano a leggere di tutti. Altra preggeria che mi ha inviato Bloodbuster, che ringrazio col cuore in mano, perché eh, da buona tradizione di film horror, il cuore deve essere in mano sanguinante, è il dizionario dei film horror eh, di Rudy Salvagnini. Eh, Nuova edizione, ampliata, questa è la seconda edizione, 1100, 1100 pagine, oltre 4000 titoli. Eccolo qua, è grosso, è gigante. Dietro abbiamo il fantasma dell'opera. Ogni scheda ha titolo, titolo originale, nazionalità, anno di produzione, regista, interpreti, durata, trama, commento critico, secoli e altri... Titoli della serie francese Stellette Insomma È una specie di morandini O È figo cazzo Cioè Diciamo che per me È un, un bello strumento Perché comunque A volte può essere Molto più veloce Che internet Questa cosa qua Perché ehm... C'è tutto Menuta, Cioè c'è tutto Quindi ogni schedina uh, È molto utile Secondo me Per fare per non perdersi via troppo nelle ricerche internettiane, dove appunto alcuni siti hanno alcuni elementi, altri ne hanno degli altri, non sono tutti completi allo stesso modo, eh, lo userò sicuramente anche per le mie recensioni. E eh, eh, niente, questo costa 32 euro. Ma è veramente una. una, una roba gigante, qua, bellissimo Poi come si presenta, ve lo immaginate dentro Allora, molti hanno criticato Molti hanno criticato Bonariamente eh, Senza Perché non stiamo parlando di persone civili La scelta di mettere la sua raccia Di Denan come, come immagine della copertina Allora, fossi stato io Chiaramente avrei fatto Di tutto per scegliere qualcos'altro però, secondo me, ci andava qualcosa di iconico e di recente che avesse una pila anche con un largo pubblico. Quindi io, ora, su due piedi, faccio un po' fatica a trovare un personaggio che abbia la stessa fama della suora di Denan che abbia la stessa presenza, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma forse l'unica cosa che si salva di Denan è il personaggio della suora, cioè come è realizzato esteticamente. Il fatto che faccia paura è, di per sé è, è, è oggettivo, no? Cioè non è... Mm, è il contorno che fa, fa abbastanza cagare. Quindi io non lo so se mi avessero detto ok, ma allora che cosa mettiamo come immagine? Non è così semplice perché a quel punto avresti dovuto mettere una cosa. Grande ore d'orrore! Avresti dovuto mettere. Eh, ecco, ti faccio, faccio la domanda. Ore di orrore, se è ancora collegato. Che, ehm, sto parlando del dizionario del, del, dei film horror e di Toblood. No? Alcuni hanno detto: Ah, ma cazzo, proprio la suora di Denan messo, avete messo che Denan è un filmaccio e eh, io stavo appunto dicendo è vero che The è un filmaccio che tutto diciamo il mondo The Conjuring Universe a parte appunto i due principali film sono gli altri film fanno un po' cacare però per fare un dizionario che, che esprima dei concetti che sono il fatto che abbia tutti i film il fatto che abbia tutti i film del, fino al 2019-2020 eh, tu, tutti questi concetti qua e, usa, e allo stesso tempo Mettere un personaggio Iconografico di largo respiro Cioè che, che tutti conoscono Che tutti comprendono che, tutti, che, che ha molti fan Quale avreste messo voi? Io dico non è così semplice Perché non puoi mettere Freddy Krueger, non puoi mettere Jason Non puoi mettere i personaggi Che fanno parte di uno scenario così antico perché uno che compra il dizionario dice ma, ma poi gli ultimi film ci saranno e però appunto la, eh, allora esatto ore. dice io avrei messo la mano dei morti viventi di Romero eh, perché faresti una scelta eh, diciamo classica no? perché appunto tu vuoi esprimere un concetto, un concetto di... cioè vuoi far sapere, guardate che noi siamo esperti, non stiamo mettendo le cose a cazzo, quindi metti Romero, no? Così esprimi, diciamo, la tua competenza. Eh, però cavolo, così sembra vecchio il dizionario, sembra che forse c'è solo la roba vecchia, e quindi effettivamente qual è il personaggio più famoso recente e più conosciuto e più di, eh, la sua raccia cioè, adesso, poi eh, per esempio anche Annabelle, però già Annabelle inizia a essere più vecchiotta comunque i ragionamenti di marketing possono essere 100.000 sta di fatto che io comunque, questo è l'unico dizionario del cinema horror italiano, dei film italiano quindi non è che hai scelta quindi chi se ne frega se Cosa c'è in copertina Che tra l'altro appunto la suora Di per sé come personaggio È figa, è inquietante Come dice giustamente Anche Ore, Ore di orrore Per il resto Non penso che cioè, Poi dopo appunto Io non l'ho ancora letto Poi magari dentro c'è scritto che The Nan È un film incredibilmente bello È il miglior film del mondo Allora, allora lì possiamo anche discutere Ma io non credo che sia così poi non ho capito se ci sono le recensioni Commento critico, sì, quindi c'è un commento critico Questo è figo Ragazzi, un commento critico su ogni film Con le stellette Io sono contrario alle stellette Però mi rendo conto che in un contesto del genere Siano utili e anche molto difficili da applicare Perché, cazzo, ci sono film talmente diversi tra loro Che mettere le stellette eh, diventa complesso io sono contrario ma è una scelta editoriale mia Perché prima le avevo pure io le stelle Quindi però ho deciso proprio di, di togliere oh, Che non lo rompere subito Ho deciso di togliere però qua hanno una grande funzione Perché questa è una specie di, di manuale per navigare nel mondo dell'horror Molto utile per chi è gli inizi Molto utile per me che faccio recensioni Molto utile per tutti per anche, Persino anche per, per Alessio Se Permettimi se dimmi se mi posso permettere di dirlo nel senso che nessuno di noi è Superman che si può ricordare sempre tutto, ha maggior ragione se la quantità di informazioni è tanta no? perché ha visto tantissimi film e ne parla da vent'anni e quindi è molto difficile tenere tutto a mente quindi è, un, è uno strumento utile, come dicevo non sempre andare su internet a cercare le cose è comodo perché qua ogni schedina ha un, un suo sistema per cui appunto c'è anno, minutaggio, interpreti, registi, film collegati, sequel, prequel e spin-off, commento critico e le stelle. Quindi è abbastanza comodo. Sono, è abbastanza comodo. Uno dice, ma adesso c'è internet, però guardate, adesso io poi magari lo userò e vi dirò se è effettivamente è comodo, vi dirò se... C'è scritto che The Nun è un bel film, o peggio ancora? Se c'è scritto che. Eh, come si chiamava quell'altro bruttissimo. Uh, il coso di Anna Grace, sì, l'esorcismo no, eh, di Anna Grace. Se c'è scritto che è bello, allora vuol dire. però non credo proprio, perché quello anche. I, chiunque sa che è un film di merda. Ash vs. Civil Dead ma è una serie tv, non è un film Qui non ci sono le serie tv E non è così di successo Nel senso che ricordiamoci che Ash vs. Civil Dead è molto di nicchia Quindi non, non prende tutto, non è una roba che tutti sanno chi è Ash Voi direte ma cazzo ma com'è che al mondo esiste gente che non sa chi è Ash? Eh, se è per questo esistono anche i terraffiattisti, i congiuriani e quelli che vengono a insultarmi sotto i video. Allora ritorno al pupazzo di Soma: è un po' vecchio, ehm, è vecchio rispetto alla. Comunque mi fa piacere che ne cioè che cerchiamo di fare brainstorming su, su cosa avremmo potuto mettere sopra. Eh, concordo sul fatto che forse nella vita c'è sempre una soluzione migliore a qualsiasi cosa, eh, però non vuol dire che uno abbia sempre il tempo, le capacità e la voglia di, fa di, di trovarlo, quindi. Eh non si può neanche impazzire a cercare la cosa migliore in assoluto con, con, constatiamo tutti che comunque The Nun non è un grandissimo film e, e ci sta però secondo me il manuale è molto bello il dizionario è molto bello comunque quindi chi se ne frega il nuovo hit, brava è una. Era una, il nuovo hit era una valida alternativa a The Nun secondo me però ragazzi c'è cioè, noi stiamo dando le nostre proposte con massimo rispetto per chi ha fatto questa scelta, eh. non mi sembra così grave, e anche perché sarebbe appunto accanirsi contro questa scelta ra rappresenta proprio quello che sto raccontando io del video, cioè fare, fare delle questioni, delle crociate, quindi le crociate sono guerre, quindi io fa non faccio questo riferimento a caso. Faccio de delle crociate per delle cazzate come appunto gli zombie che corrono o non corrono e cosa c'è sulla copertina di un dizionario horror. Quindi ottima ottima questa scelta, questo suggerimento di Sara di, di Pennywise del nuovo Hit perché rappresenta esattamente quello che abbiamo detto. Cioè la, la, la rappresenta il nuovo, perché è il nuovo Hit, quindi è appena, appena uscito, è conosciuto da tutti e... Mh, e ha molto l'idea di appunto di, di dizionario aggiornato Quindi sono d'accordo con te Sara assolutamente Ragazzi io sono felice che siete stati qua con me Purtroppo ecco c'è questo piccolo difetto di, di, di Twitch Che comunque è una grandissima piattaforma Che, che prima che... Almeno per me che ho pochi, pochi follower né? Intanto faccio i complimenti a Ore di Orrore vi, vi invito a seguirlo Che cavola, già 300 e passa... Iscritti al suo canale Twitch Però lui sta facendo tutto Qua ogni sera Insomma sta facendo un sacco di live Un sacco di cose Ben organizzate Non buttatevi alla cazzo Seguitelo ehm, sta, sta venendo alt altra gente su, Che parla di horror Su Twitch Io devo dire sono felice Perché secondo me lo dobbiamo colonizzare Questo posto Con persone sane Non perso persone Persone ehm, invidiose come questi hater che siccome mi mandano le cose gratis anzi guarda ve li faccio questi ve li, li, li faccio rivedere solo per per quelli che sono invidiose to. e niente dai ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima live vi ringrazio questa domenica facciamo la live sui film del fantafestival quindi un po' come quella che abbiamo fatto per il Trieste, secondo me verrà una bomba. Quindi mi raccomando, partecipate numerosi. Cioè, numerosi vuol dire i soliti 4-5. Comprate i libri di, di Blockbuster perché alla fine, cioè, questo costa 20 euro. 20 euro, comprateli. Questa è una figata galattica. Se siete Fulciani, pazzi di Fulci. E se li comprate taggatemi nelle stories In tutte le cose che fate voi giovani Che le faccio anch'io in realtà Grande gli Zombie Seguite gli Zombie Anche lui è qua su Twitch Ti vogliamo di più su Twitch Ragazzi vado, vado, vado, vado Ciao è stato bellissimo Grazie mille di essere stati con me Forza vai così Dai che ce la fai Dai che ce la fai Dai